ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono stato un po' assente perché ho avuto parecchio da fare Oggi c'è il grande ritorno su The Forest, lo continuiamo, ho fatto un po' di cosette, ne sono sistemato Però ho finito tutto il materiale, quindi oggi andremo a cercare del materiale, esplorare un paio di grotte che ho trovato Ok, allora vi faccio vedere queste sono due creepy a uh, creepy armor cioè le armature quelle droppate da dai boss e sono quasi complete cioè sono due armature quasi complete no sono complete sono due armature complete perché qua non posso metterlo non so perché boh, non lo so comunque sono due armature complete poi Ho fatto Se tutto ciò che ci siamo, beviamo un po'. Ho messo intanto questi bellissimi teschetti molto graziosi che mi illuminano un po' la zona perché era veramente buia. Qua devo ancora finire di costruire questa pedana. Questa l'ho finita, che questa è la pedana che ci porta qua sopra. Dove avremo la zona del magazzino con le scorte, quindi scorte di boccette, scorte di merendine eh, medicinali e robe varie Ovviamente ho messo come vedete qui eh, c'è un casino di corde perché mi è già capitato di essere là in fondo a costruire essere attaccato dagli indigeni e non avere appigli, dover fare tutto il giro Fin qua salire Allora ho detto no no no Mettiamo giù delle corde Che così è molto più facile Salire E scendere Sono iniziati a ricrescere gli alberi Cosa molto bella perché Come vedete qua c'era una foresta Era tutto così Adesso hanno iniziato a ricrescere Così posso finire questo Benedetto ponte Che mi porterà Fino Alla casa dove che sto ancora costruendo, devo ancora costruire, ma ci vorrà un sacco. Cos'era? Ah, sui so gabbiani, va bene. Andiamo un attimo a esplorare prima questa grotta che avevo già scoperto. Accendiamo la luce. Accendino la luce fu PS, non ho preso niente da mangiare io. Mm. No, tanto buono, eh! C'è nessuno! Mannaggia! Qua! Ehi, hey, qua si va da qualche parte qua sotto! Beh, vabbè, lasciamo. uh Una pentola! Cosa, che... Dina... Cosa Dinamite! Bengala, flare, flare. Ok, sono i flare Barrette. Oh mio dio, abbiamo il cibo. Allora, questi qua io, se non ricordo male, li avevo già accoppati. Ok, e anche i due rompimballe che ci sono qua. in mira, raga eh. Raga Oh lei, l'ho preso Non potete stare giù Attenzione Attenzione, se riesco a dargli fuoco Aspettate eh. Quello che voglio sapere è dove Che si riesca a scendere dal di qua Ci proviamo? C'è ancora il mio, il mio focolare che avevo fatto Allora, recuperiamo le frecce Accendiamo il farò E ce lo sbattiamo sopra a grigliare L'ho visto L'ho visto Infami quello si è incastrato intanto Vediamo sbloccato. Ah, ha Sbattuto la cabeça, bravissimo Grazie per il dente Raga abbiamo trovato finalmente Il nascondiglio Abbiamo tutto, qua ci sono dei vestiti qua, c'è l'esplosivo, prendi uh, frecce moderne frecce moderne. Vestiti, barrette di cibo, questo. cos'è sta roba? Uh, molto traumi, va bene, qui c'è pennello, ho un, pe un pennello, sì. si, un pennello che ci faccio con un pennello? Ah, ci dipingo le case, i muri le case. C'è una cassetta, prendila! No, ho spaccato tutto! Mm. Altre frecce! Candelotti di dinamite, non so cosa non sa, si corde! scotch Lattine! Lattine, accendi, accendi! Accenditi l'ascia, de... abbiamo un'ascia devastante adesso Ascia moderna, ci manca l'arco moderno l... Abbiamo questo comunque, no? questo è importante Altre frecce eh, però. Mi date solo le frecce e non mi date l'arco. dici, siete stronzi. Allora. Eh, volevo dire poco gentili. C'è tutto qua. Va bene. Abbiamo un'ascia devastante. Quindi probabilmente dimezziamo anche il tempo di abbattimento degli alberi. Se ci attaccano gli indigeni, fracassiamo la testa con un uovo. Possiamo prendere i pezzi della pistola. Siamo salvi. Intanto ci sono le monete. Tanto per cambiare. Medicina che non possiamo prendere. Cabesse Ups Qua però le valigie si sono rigenerate Cioè si rigenerano dove vogliono loro Quando vogliono Dopo 2500 anni e dai, erano queste palline Basta, non ne voglio più Altre pile Siamo pieni di pile Parrette Bomboletta non possiamo cioè Quante pile abbiamo? 8 pile abbiamo Cioè vi rendete conto una roba assurda Cioè stai via un paio di giorni, ti riducono a casa così, vengono, fanno i festini e guarda che cosa, che casino, è. ma che casino, ma che casino è venuto fuori Pazzesco là. Ok bastoncini 20 di 20 dove cavolo stanno sti 20 bastoncini Ok io vi ricordo allora di commentare Iscrivervi Sono pezzi Vi ricordo di Vi ricordo di commentare Iscrivervi Lasciare dei like E condividere Se questo video vi è piaciuto lasciare